Ma guardate un pochino qua che cosa ho trovato Camminando qua in giro ho trovato un bel po' di cose Tipo, allora prima di tutto là in fondo vedo qualcosa ma non so cosa sia Qua ci sono delle mele ma non so che cosa siano Anzi le prendo perché magari possono servire Sono 64 e sono molto strane Allora qua c'è un cartello con scritto Paura, paura, paura, paura. E io, oh mio Dio, sì Paura, paura, paura, anche perché sta esplodendo tutto quanto Allora, ragazzi eh, questa è una mappa tipo su Minecraft Windows 10 Edition Che praticamente, um, Io non è che ci gioco a Minecraft Windows 10 Edition Io gioco più a Java Edition, avete presente quella Però praticamente questo è anche molto bello E infatti adesso, praticamente Andremo a fare questa mappa che è stata creata Infatti questo è Minecraft, ma con le armi personalizzate Ci saranno un sacco di armi diverse Differenti, tutte quante bellissime E appunto, diverse Molto diverse dal minecraft normale Tipo se io cerco qua Cosa che c'è? Un beato ceppo di niente Ma invece se magari cerco uh, Da qualche altra parte Forse trovo qualcosa Allora Magari vado qua in giro Un attimo Esploro un attimo E vediamo un attimo cosa troviamo Perché sono molto curioso Spero di trovare qualcosa di No ok sono stato stupido Guardate qua un attimo Praticamente qua ci sono le cose Che dicono come craftare In generale Cioè come si crafta questo Questo Quest'altro Quest'altro Molto beh. Be e c'è anche la lava e eh, Quella di TNT ragazzi che figoto Molto bene Allora praticamente um, Dovremmo trovare un attimo di risorse Non so se qua all'interno di questa base Magari le troveremo Io mi auguro di sì Altrimenti magari dobbiamo andare a prenderle Concretamente tipo In miniera Però questo sarà un po' più complicato ma tranquilli ci riusciremo assolutamente Faremo tante delle cose eh, Qua c'è addirittura l'arena per provare Avete capito? Per provare le armi Poi dopo qua ve verremo a provare tutte quante le armi bellissime eh, Nell'arena magica Invece qua eh, dobbiamo trovare appunto dei materiali Che possano esserci utili Affinché mh, potremmo costruire tutte le cose necessarie Per poter appunto combattere contro quei mostri orribili Che ci verranno dietro E chissà che cos'altro ci sarà eh, Infatti ho fatto bene a prendere le mele che comunque ci sono Ok mi sa che devo andare a prendere un po' di cosette fuori poi dopo eh, torniamo su e affrontiamo magari anche i mostri Vediamo un attimo comunque eh. Preso 25 di legno Vediamo cosa ci dice il nostro libro guida Allora praticamente per fare questo mini pugnaletto bello bello Ci serve uno di ferro Quindi devo andare anche a prendere il ferro Allora il ferro in teoria magari lo potremmo anche trovare in questi villaggi qua Forse Se magari non mi sbaglio Potrei anche sbagliarmi perché vedo che qua non è che ci siano molte cose Tipo ci sono delle ragnatele Vediamo qua Ok ci sono altre mele Perfetto il cibo va sempre bene ragazzi Cioè sempre prendere il cibo Mai rifiutarlo Sto scherzando E cioè ovviamente nel senso Rifiutatelo se lo considerate eh, Secondo la vostra coscienza Secondo il vostro modo di pensare Se lo trovate eh, Marcio e Che non è buono insomma da mangiare Allora rifiutatelo necessariamente Perché lì deve essere rifiutato In base a quello che decidete voi Lo potete rifiutare o meno Ovviamente Ma questi sono discorsi altri Invece qua Vediamo se troviamo qualche cosa di utile Per poter E beh però sempre Cibo Cioè vabbè ho capito Teppi Tipo, io adesso rifiuto questo cibo perché mi sono rotto Un attimino ecco di, di, di prendere il cibo eh, Qua c'era un pipistrello che si muoveva velocemente Peccato che qua non ho la possibilità di zoomare Porca puzzarda mm. Mm. Peccato peccato Mettiamo delle torce perché ho trovato una caverna E in questa cavernona Bella bellona Torce, anche le torce mi sembrano leggermente diverse Da minecraft, cioè dice, questa cavernona Io però spero di trovare il ferro e altre Cose, tipo, oh mio dio, allora Mi devo craftare immediatamente un'altra crafting table Perché praticamente Andando da questa parte trovo dei ragni I ragni non sono buoni come voi Ben potete immaginare, quindi Adesso prima di tutto mi crafto una spadina. Così posso ucciderli tutti quanti E dopodiché magari Muori! Muori! Non posso, perché no? Eh, però, è pieno di robe, porca puzzarda. Però, lì, vedete, c'è il legno, il, il ferro, volevo dirci il legno, ma adesso... Cos'è che c'è? Tu pure il ferro. No, io ti detesto, caro zombie, dovresti andartene via. Se volete scrivermi nei commenti qualcosa, lo apprezzerei anche tantissimo, perché, ovviamente, poi, uh, è utile ciò che voi scrivete. Tipo, mi, mi mettete... Ah, ovviamente, ragazzi, facciamo così. Mettetemi tutto quello che voi volete nei commenti. Ma se vedo anche solo qualcuno che si mette a scrivere... A mettere quelle emoji. Avete presente quell'emoji odiosa? Che non mi ricordo più come si chiama. Tipo quelle emoji là che ride, però praticamente di lato, che ha pr praticamente rimpiazzato sì. l'emoji normale della risata, che io tanto detesto. Allora, so che non c'è niente da detestare, ok? Ma la odio quelle emoji là. Infatti, se io vedo che la mettete, io prendo il mio Death Note su Minecraft e vi scrivo, eh. Non sto scherzando, ma proprio. Poi, cioè, poi dopo veramente è sconvolto totalmente. Boh, cioè veramente, ovviamente è un contesto però dove io posso usare il, il Death Note, nel senso che è su Minecraft, quindi va bene, su Minecraft Allora, praticamente cosa faccio? Devo, prendere, devo crearmi un piccone di pietra, perché sennò non posso scavare il, il ferro Però una volta creato il piccone in ferro e anche in pietra, ovviamente, poi posso chiaramente fare tutti gli attrezzi belli Uh, cosa ho fatto? Non lo so perché ho fatto questa cosa ma facciamo finta di assolutamente niente Allora prendiamo questo Io comunque sono molto più impacciato rispetto all'altro minecraft perché è un po' più particolare qua praticamente E c'è anche la sensibilità che non è molto regolata Infatti sto facendo un casino nel mio inventario Mannaggia a me alla mia sciocchezzuola Prendiamo questo ferrone Ok Il ferrone che peraltro è molto simile Alla nuova versione Anzi è identico in realtà Alla nuova versione 1.17 di Minecraft Java Edition Quindi quella là del nostro vanilla avete presente Molto bello il nostro vanilla Lo state guardando vero il nostro vanilla e Sta continuando Praticamente facciamo anche degli scherzetti là ovviamente Infatti ve lo lascio qua se vi interessava Ah che giornata piovosa purtroppo Però per fortuna qua sotto si scende Ben benino E poi arriviamo in fondo Adesso ci metteremo a craftare un pochino di armi Un pochettino di armzole Ok perfetto Qua c'era il libro classico Allora adesso la situazione diventa leggermente più complessa Perché praticamente dobbiamo entrare nell'arena E combattere Ah praticamente poi qua si può anche chiudere l'arena mi pare vero si può anche aprire. Boh, vabbè, comunque no. Eh? Cos'è successo, signore? Ma avete visto lì? C'era un enderman. C'è un enderman in realtà, vabbè. Allora, praticamente qua cos'è che devo fare? Mi devo mettere a costruire. Mi parlo. Allora, prima di tutto il eh, coso piccolino. Esatto, la spadina di ferro. Ok, perfetto. Dopodiché, questo che è più lungo. E ovviamente non facciamo battute, per favore, perché. Eh, no. <ride> Vabbè dai sto scherzando sono, Se lo fate nei commenti Probabilmente potrei ridere Anzi riderò sicuramente se, se fate questa cosa nei commenti Perché io di queste cose rido So che sono un pochino da piccoli Però di solito rido di queste cose Non so perché Potrebbe essere perché magari sono un po' le travecole eh, Ma penso che dai tutti ridano di queste cose Cioè chi è che non ride Allora eh, sto scherzando e se non ridete va bene comunque, Ovviamente Ah Guardate qua Uh, allora interessante questa cosa. Infatti, adesso sapete cosa vado a fare? Vado proprio a fare quella. Perché, praticamente, io sono proprio. Cioè, scioccato da, dal, dalla figaggine di questa cosa. Cioè, in teoria dovrebbe essere fatta così. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Porca puzzarda. Allora, faccio così, così e così. Molto bene. Adesso, starto l'arena e via al combattimento. Boom! Ma che caspita fa? Oh, ma non fa niente. Ma che. Vabbè, andiamoci di spadina Vum, vum, vum, vum, vum questo, Allora, il coltellino fa leggermente schifo, devo dire la mia Fa leggermente schifo e lo zombie è molto malvagio Come si permette di essere così malvagio Non ne ho idea uh, Evitiamo l'enderman se vogliamo uh, evitare di essere uccisi Allora, questo fa molto più danno, devo dire, invece Questo Ma perché? Ma che... Non capisco come funziona, cioè nel senso sono tutti uguali Non è che fanno tipo animazioni strane Allora, però questo sono sicuro che uccida velocemente eh, Con tre colpi uccidono zombie, questo Via, via, eh no, eh, diventano leggermente troppi <ride> Mi sa che devo andare via uh, Stop, grazie, stop, stop, stop mm. Avete visto? Ma cosa vuole sto qua? Ma, maniaco, è un maniaco questo qua Io ragazzi ne sono sicuro, è un maniaco Ma che perverti Mi voleva sicuramente Eh, vuole continuare a, a mettermi le, le, le sue mani lunghe da chissà dove Guardate, non voglio dire nemmeno Perché Raga mi sta ammazzando, cioè, mi sta ammazzando, ma come ti permetti? Ma vedi, ma come si è permesso? Io ho sconvolto totalmente da dalla cattiveria. Però vedete, questi qua sono manichini carini. Carini, insomma, più o meno. Adesso vado a craftare altre armi. Aha. Allora, amici belli e bellissimi. Praticamente, ovviamente, mi sono preso delle cose in nederite. Perché, ovviamente, ho assolutamente bisogno necessario proprio, ma necessario praticamente. Di uh, fare queste cose qua. Guardate. Cioè, praticamente io adesso ho uno smeraldo forgiato e con questo posso fare eh, praticamente la spada. La spada di smeraldo, ragazzi. Ah! La spada di sfrono, uh, ma guardate che bellezza! Guardatela qua. Fanno proprio questi versi. Non so... Come non lo sapevate? Fanno questi versi. Eh. Allora, ehm, cos'altro devo fare? Praticamente dovrei fare altro. Mi sa che devo. Tipo, per fare mh, altre armettone. Ah, questo è lo smeraldo E ok va bene La spada di nederite non la facciamo tanto è sempre la stessa Poi praticamente c'è la sword of thunder Magical weapon Praticamente questa è magica E praticamente può fare um, um, Non so che caspita di termine siamo. Vabbè Avete capito no? Voi avete capito se Sto scherzando Allora poi, però voglio fare assolutamente questo Allora voglio fare Questa E poi anche questa Bellissima, infatti adesso andrò a farle. Si sì, ho oh, perfetto, ho fatto tutto adesso, amici miei belli, guardate qua che cosa faccio io ora, praticamente si fa così, ok, perfetto Allora, prendo la mia bellissima spada, chiaramente in nederite, ovviamente. Non si fa così, ovviamente, ma lo sapevo, giusto? Sì, sì. Allora, la spada me la sono givata però voglio vedere se adesso posso craftare oppure no la spada in nederite. Per favore, dimmi di sì, no. Vabbè comunque ce l'abbiamo Allora praticamente cos'è che bisogna fare Praticamente si fa così la spada questa qua Ovviamente non si fa così ma stavo scherzando Ovviamente ma io lo so ragazzi cioè, mi ricordo ma, ma state dubitando di me ma certo che mi ricordo guardate Praticamente questa spada si fa così Vedete e c'è una spada Fighissima porca misera Non so cosa faccia eh ma sono sicuro che fa qualcosa di spettacolare. Infatti dovrebbe essere magica a descrizione sua. Spero proprio sia magica. Perché se no poi dopo urlo in 20 lingue diverse. Invece la spada, quella là è esplosiva. Su Io spero davvero però sia esplosiva. Perché se non è esplosiva... Esplodo qualcuno, eh. Cioè esplodo, dico qualcuno. Ma dico ovviamente... Su Minecraft ovviamente. N non c'era nemmeno bisogno di specificarlo. Adesso iniziamo la battaglia magica. Venite qua. Prima di tutto proviamo quella in smeraldo. Devo dire niente male. Devo dire, ragazzi, quindi... Mi piace molto come spada. Mi piace molto. Guardate, ma. PUM Popo fa. Ok, invece se faccio così. Voglio capire i. La magia. Eh, la madonna. Ok, um... È molto pericolosa, devo dire. Infatti ho paura di usare quest'altra invece. Ho molta paura. Oh, mo... eh, sto morendo. Sto morendo. Allora. Guardate. Sparabam ma scusate ma così muoio io Cioè non è normale sta cosa Cioè bisogna bi Bisogna ricordarsi di, di, di, di prendere un secchio d'acqua Insomma Mangio la mela d'oro super Burr. Adesso basta Mi avete stufato tutti quanti Venite qua schifosi Ah vi faccio vedere io uh, sta diventando leggermente complicata Ma niente paura ragazzi Niente paura assolutamente niente paura Infatti adesso per Eh no no No Per carità! Ma ah, porca no, no no no no Avete visto Avete visto cosa fa quell'altro Avete visto cosa è che fa quell'altro Cioè è, è, era è, è, è proprio prima proprio al massimo raga Ma cioè Ma veramente Poi qua comunque io non so come so sto sopravvivendo Probabilmente perché è là no, no devo andare Devo andare a spegnere Devo andare a spegnere eh, mangio, mangio, mangio mangio mangio mangio mangio mangio mangio Via via Scappiamo Via Allora sta diventando pericoloso Eh Però stoppiamo questa roba Se no continuano Allora, devo dire che questa arena è molto molto all'avanguardia, cioè nel senso non me l'aspettavo, complimenti da tutto il cuore per questa arena fatta così bene. Però adesso ripartiamo perché devo devo devo. Allora, eh, praticamente è esploso lì. Uh, io non vorrei rifarlo, eh. Ma praticamente se lo. Eh, però scusami, se esplode lì. Beh. Allora, questa qua è esplosiva è bella, eh. Ma non è convincente, cioè nel ma poi continui. Mamma mia che rumori che ci sono. Questa qua è più bella, questa qua, perché ammazza. Invece quella di smeraldo. Allora, tu via immediatamente, non ti permettere mai più. Questa di smeraldo è più pam pam. Vedete? È molto meglio, secondo me, questa qua è più tranquilla. Però ovvie, ovviamente quando vuoi fare. quello figo, cioè cos'è che fai. Vieni qua! E muori sempre. <ride> Insomma, non dici proprio queste frasi, se no, non sei fatto figo. Però. Eh, devo dire niente male, mi piace molto. E eh, io direi ragazzi che se volete vedere altri video di Minecraft, ma soprattutto su questo tipo particolare di Minecraft, che io appunto non gioco, uh, niente, me lo dovete chiaramente scrivere nei commenti. Eh, io lo farò, ovviamente lo porterò. E eh, mi sa che devo mettermi a sistemare questa povera arena, povera arena mia. Eh, mh, è stata distrutta. <ride> Però mh, non piangiamo, <ride> siamo felici. Ricordatevi di lasciare like e di iscrivervi.